Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo outfit quello che state vedendo e, e andremo a vedere come realizzare questo outfit allora innanzitutto dovete partire da questo completo questo o comunque un completo che abbia il pantalone nero ragazzi eh, in maniera tale da poterlo baggare con la caviglia invisibile e cazzate varie allora tutti questi che io ho fatto vedere questi colorati smanicati sono buoni per fare questo tipo di glitch ragazzi non quello di pelle ma tutti questi qui da biker e gatti, come questo rosso sono adatti per fare questo tipo di glitch io ho scelto questo rosso perché è quello che si abbina di più e andremo a vedere insieme allora a questo punto ragazzi andate in guanti e mettete i guanti come state vedendo quelli di San Valentino allora, normalmente non ve li farà mettere, però se mettete questo tipo di smanicato vi lascerà tenere questi guanti, quindi è abbastanza facile baggare non è molto difficile. Poi andiamo a scarpe e andiamo a mettere le sneakers con la zeppa, le mettiamo rosse. Una volta fatto questo, ci togliamo il cazzo di casco perché sinceramente mi hanno un attimino rotto le palle. Ok, una volta tolto il casco, ragazzi, andiamo a salvare tutto e continuiamo con il resto del glitch insomma, oddio ragazzi non c'è nulla di granché buggato in questo, in questo outfit però eh, è carino da vedere almeno a me piace allora ragazzi poi andate in bracciali e comprate i bracciali quelli di guaio neri io ce l'ho già comprati quindi eh, comunque potete mettere qualunque tipo di bracciale a vostro gusto io ho preferito mettere questi eh, di cuoio neri quindi vado nel menu inventario polso destro e polso sinistro e metto i bracciali neri come state vedendo ragazzi ci vuole un pochino di tempo però ci rimettiamo questi braccialini neri e ok abbiamo già spezzato un pochino il completo insomma il discorso eh, nero rosso è un completo milanista questo ragazzi è un completo milanista per i milanisti allora poi mettiamo il giubbotto antiproiettile e andiamo a salvare ragazzi in cui il eh, glitch procede, diciamo il glitch, l'outfit è abbastanza semplice poi eh, dobbiamo mettere una maschera con un casco antiproiettile quindi in questo caso andremo a scegliere una maschera eh, potete scegliere rossa con sfumature bianche rossa con sfumature nere ce ne sono svariati tipi poi a vostro gusto, insomma io vi do solamente uno spunto di quello che potrebbe essere eh, un outfit carino eh, per personaggio donna visto che nessuno crea outfit carini per personaggi donna ogni tanto ci penso io a portarvelo quindi ragazzi io metto questa maschera che avete appena visto questa qui e una volta che ho messo questa maschera andrò a collocare il, il casco scusate allora a questo punto per collocare il casco innanzitutto continuiamo a salvare per collocare il casco dovete mettere eh, in impostazioni mostra casco si sì, e dovete impostare il casco antiproiettile come casco eh, di serie della moto dovete essere registrati in eh, cielo securo serve e quando siete registrati in CeoSeguroServe e sarete sulla moto andate stile eh, insomma eh, gestione dovete cambiare il, eh, il vestito e ritornare sul vestito che state mettendo dopodiché vi avviate di corsa verso la freccettina insomma un negozio di abbigliamento o comunque verso il, le maschere avrete l'effetto che volete insomma no casco e maschera eh, allo stesso prezzo insomma due al prezzo di uno ragazzi una volta fatto questo salvate ve ne andate al telescopio e manca l'ultima parte del bug ragazzi anche perché facciamo buggare anche gli occhi mettiamo una lente rossa sotto questa maschera quindi vi avviate verso il telescopio premete la freccia a destra come è solito fare in tutti i bug e andate a cercare gli occhiali, io qui ho mandato pure un po' in velocità perché c'è un casino di occhiali, ragazzi. Che non, non trovo mai quelli che cerco io. Poi qua era buio, non si vedeva un cazzo e quindi niente. Comunque, dicevo, eh, questo completo è abbastanza semplice da fare, ragazzi. Quindi, non è niente di buggato. Potete mettere la borsa, eh, potete mettere quello che cazzo volete voi. A me, io l'ho preferito così e lo preferito in questi colori però potete scegliere i guanti rossi viola bianchi neri beige insomma ce ne sono svariati tipi e potrete creare il vostro completo a vostro piacimento magari col guanto nero tutto nero insomma eh, potrebbe essere un po più carino in base al vostro gusto detto questo ragazzi spero che il completo vi piaccia spero che lo farete, spero che mi lascerete qualche like se vi farà piacere un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti